Thank you, my friend. Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP. Okay, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sugar Stroke, Portable Stroke, QRP. You are 5,9. Thank you. 5,9 plus uh, for you, my friend. Thank you. My name is Alessandro. Bye-bye. Bye-bye. 33, bye. excuse that? I'm okay. Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP Italy Zulu 4, Victor, Victor Quebec, Sierra, Portable QRP Roger, Roger, Italy Zulu 4, Victor Quebec, Sierra, Portable QRP 5-9, your report, my name Alessandro, back to you uh, QRP, Q4, Alessandro, a really nice 301, QSL. QSL, QSL, my friend, my working condition, Jesu, FT817, antenna dipole, 4-5 meter on the ground, 5 meter on the ground, QSL. QSL, QSL, it's coming really nice, really nice, thank you very much for QSL, 73, grazie mille, 42, rai, ciao. No. 73, buon Natale, ciao. Italy Zulu 4, Victor Kebexerra, Portable QRP. Victor Covicera, QRP. Italian Zulu 4, Victor Covicera, very strong. We have a report this time. 5944, 2945, over. Roger, your report is a 59, a real 59. My name is Alessandro, back to you. QRP QRP yes my station QRP 5 watt thank you merry christmas bye bye I have life, bye okay <laughs> <laughs> da Montemurro, Italia, Zulu 8, Golfa, Udine, Udine, nome operatore è Franco, prego, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Franco, qui Italia, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, portatile Q, QRP, nome operatore Alessandro, a te il cambio. 4. Victor Puybeck, 100 che è Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, riprendendo in QSO con Italia Zulu 8, Golf Uniform, Uniform, 5,9++, 5,9++ il tuo segnale. Il mio apparato è un FT 8,17, un'antenna di polo a circa 4 metri da terra e sono in mezzo alla neve. Il collega della zona 3, no, non lo ascolto, mi dispiace, non l'ho ascoltato, non ho ascoltato la sua chiamata. Ne approfitto e ti faccio gli auguri di buona fine anno, buon fine anno e buon Natale a te famiglia, a te il cambio. 73, buon fine anno e buon Natale, visto che non si può dire.